grazie intanto chiedovena per l'attesa la, per grazie intanto per essere qui io sono Fabrizio Leo, sono il CEO e founder di Flame Networks oggi vi porto il caso studio uh, di, un, uh, di un nostro cliente che uh, Um, ci ha visti impegnati nell'implementazione di uno stack tecnologico per quanto riguarda uh, sistemi di caching avanzati questo caso studio cerco, cerco di darvi un po', un po' di contesto quindi è un sito web ovviamente realizzato con WordPress ha un'utenza medio alta picchi di, utenze, di utenti contemporanei piuttosto importanti i contenuti di questa istanza WordPress non subiscono modifiche eh, di frequente. L'unico eh, contenuto, l'unico elemento che cambia eh, di continuo è la, è la home page. Allora, in questo progetto noi abbiamo dovuto sostanzialmente rispondere a quattro requisiti di natura tecnica, ovvero ridurre il carico di sistema, quindi ridurre l'assorbimento di risorse di sistema, ridurre il TTFB, per chi non lo sapesse il TTFB è l'acronimo di Time to First Byte, ovvero il tempo di risposta che impiega un sistema a fornire il primo byte all'utente che richiede, nel caso specifico, una pagina web. È un, è, un, è un elemento misurabile, l'altro requisito, l'altra esigenza era eh, rappresentata dall'incremento dell'utenza contemporanea, le sessioni simultanee che questo, che questo progetto doveva gestire e in ultimo l'ottimizzazione in generale delle prestazioni. La scoperta dello yogurt poi dopo magari vi, ehm, vi spiegherò cosa c'entra lo yogurt. Eh, questo, diciamo, questo è un aneddoto di cui vi parlerò magari in seguito durante la mia esposizione. E, sappiate che sostanzialmente lo yogurt è stata una scoperta casuale. Infatti, il latte, se lasciato a contatto con gli otri ricavati dalla pelle o dallo stomaco degli animali, si tramuta naturalmente in yogurt, e questo consentiva all'epoca di conservare appunto il latte prima che divenisse malsano ovvero non ingeribile ma dopo ritornerò su questo punto e vi spiegherò il perché entriamo un attimo al vivo um, parliamo di cache molti di voi sapranno cos'è la cache magari già la usano su diverse istanze wordpress uh, con sistemi più o meno uh, sofisticati la cache per definizione, vi ricordo cos'è, è un livello di storage di dati ad alta, ad alta velocità che memorizza un sottoinsieme di dati in genere di natura temporanea, quindi è una memoria volatile. Questa memoria serve per rispondere alle richieste più rapidamente di quanto non sarebbe possibile accedendo ogni volta a quale informazione attraverso il percorso principale nel quale si trovano i dati quindi il caching sostanzialmente consente di riutilizzare in modo efficiente dei dati che sono già recuperati o già elaborati la cache è bella cara eh, ma in realtà può nascondere delle insidie okay? quindi può rappresentare anche delle criticità le criticità principali di um, de, de, de, de adottare dei sistemi di caching sono sostanzialmente queste tre quindi, quando un oggetto di cache non è più valido cioè quando traduco quando una pagina web che è presente all'interno di questa memoria non è più valida poi perché la mia pagina web non si aggiorna? magari vi sarà capitato di modificare un contenuto all'interno del backend di WordPress e quella pagina sul front-end, magari non risultava aggiornata. Questa è una criticità che può essere introdotta, ma anche risolta nell'implementazione di sistemi di caching. Ma soprattutto, come si fa a rendere il tutto automagico? Eh? Vediamolo. Parola all'esperto. l'esperto. Va bene. Allora, in questo caso studio, noi abbiamo deciso di uh, implementare tre tecnologie, ovvero HTTP Cache, uno stack tecnologico composto da tre elementi. HTTP Cache, Object Cache e un plugin WordPress. Quindi nello specifico Varnish, Memcached e V3 Total Cache. Cosa Varnish? Molti di voi probabilmente già conoscono questa tecnologia. Varnish Cache è sostanzialmente un acceleratore di applicazioni web. Noto anche come reverse proxy HTTP. Con questa tecnologia, con vari uh, del sito web, fino a... A nuova volta, in base all'architettura nella quale Varnish Cache è stato, è stato collocato. Cosa ci ha spinto ad utilizzare Varnish Cache all'interno del nostro caso studio? Quattro elementi, ovvero le elevate performance di cui vi parlavo prima, la flessibilità di configurazione, infatti Varnish Cash è una tecnologia che consente degli altissimi livelli di customizzazione e di configurazione, si adatta in maniera molto molto specifica a tantissimi ambiti di applicazione, sempre legati a contesti HTTP, ma si può modellare rispetto a tantissime esigenze eh, di tantissimi siti web. Varnish Cache può essere esteso nelle sue funzionalità anche attraverso i suoi moduli e l'ultimo è il fatto che Varnish Cache sia sostanzialmente un software open source. Che cos'è Name Cached? Un Cached è un sistema di caching ad oggetti che vengono conservati ad altre prestazioni ovviamente, che è destinato per applicazioni web dinamiche, con la specificità di alleggerire il carico sulla componente database server. Sappiamo tutti che un'istanza WordPress oltre sorta ad avere il PHP, anche la componente database server, database applicativo, dalla quale vengono recuperate le informazioni. Quindi con Memcached queste informazioni le salviamo all'interno sostanzialmente della memoria di sistema. le caratteristiche principali che ci hanno spinto ad utilizzare Memcached all'interno di questo caso studio sono queste è una memoria volatile a breve termine non è uno storage persistente può essere configurata un clustered ovvero io posso avere per una stessa istanza WordPress più sistemi Memcached che lavorano insieme Memcached assorbe pochissima memoria RAM e anche esso è un software open source. Veniamo poi alla parte di integrazione perché le due tecnologie Varnish Cache e Memcached da sole non hanno molto senso in un'istanza WordPress perché manca tutto il concetto e il livello di integrazione. Quindi noi abbiamo scelto per questo progetto specifico V3 Total Cache perché è l'unico framework di ottimizzazione delle prestazioni web per WordPress che è indipendente dall'host e questo plugin che probabilmente molti di voi già usano già è utilizzato da milioni di editori, sviluppatori e hosting provider in tutto il mondo, da oltre un decennio e questo è stato diciamo, un motivo importante che ci ha spinto ad utilizzare questo plugin e non altri. Come lo usiamo V3 Total Cache? V3 Total Cache l'abbiamo integrato affinché interagisca sia con Varnish che con Meno Cached. Sfruttando le funzionalità native di questo plugin per l'operazione di storage, quindi di conservazione della cache e la scadenza degli oggetti dalla cache, un po' come la yogurt in questa immagine sono rappresentati due scenari no cache e cache nello scenario no cache è rappresentato il percorso che viene effettuato a macro blocchi ovviamente da una richiesta HTTP quindi il client, ovvero utente uno di noi che apre un sito web meglio, Fa una richiesta a un sito web dinanzi a se trova un web server che è un reverse proxy, un, una sorta di passacarte. Passacarte che poi mette la richiesta a un web server di backend vero e proprio. Su questo web server, in sistema, il PHP, che elabora le richieste al database server. Il database server risponde e a ritroso viene restituita la pagina all'utente, perché sappiamo che nel browser viene interpretato non altro che il PHP, non, eh, pardon, non altro che l'HTML, il PHP, il browser, non è in grado di elaborarlo. Ognuno di questi passaggi rappresenta un tempo di elaborazione, un tempo di attesa per l'utente. Immaginate ad esempio un magazziniere, ok? Magazziniere che deve andare a reperire un pacco che si trova su, su una scaffalatura. Quindi, il magazziniere va, deve parlare magari con la segretaria, la receptionist. La receptionist gli dice vai a consultare il gestionale. Il gestionale poi gli dice parla con il responsabile di magazzino e finalmente riesce a capire dove si trova quell'oggetto che deve andare a prendere e deve poi caricare sul furgone affinché poi il corriere lo spedisca. Questo è tutto tempo perso, tutto tempo morto. Qua c'è uno come noi, uno come i nostri utenti che aspettano che la pagina gli venga restituita. Nello scenario cache, invece, è vero che noi abbiamo introdotto due livelli di complessità in più, okay? che sono varnish e memcached, ma il processo a fronte della richiesta dell'utente va su reverse proxy. Reverse proxy non va sul PHP, non va sul web server qui va direttamente sull'acceleratore HTTP Acceleratore HTTP che restituisce istantaneamente l'HTML all'utente quindi tempo di attesa più con zero pressoché nullo tempo di attesa tempo di elaborazione a livello di sistema pressoché nullo performance al massimo quindi il magazziniere di cui vi parlavo prima non deve andare dalla segretaria, non deve andare dal responsabile del magazzino ma sa esattamente dove deve andare a reperire quello scatolo. Stessa cosa vale per memcached, perché io nel momento in cui ho l'elaborazione del PHP qui, non vado poi sul database, vado qui. Se memcached ha l'informazione già salvata, se le interrogazioni al database memcached già ce le ha belle e pronte, i risultati mi vengono restituiti subito. Questi sono concetti fondamentali per la di un sistema di caching efficiente. Ora, andiamo un attimino un po' più nel vivo. Vi mostro un po' di numerelli, al di là della parte teorica. Quali sono i risultati che abbiamo ottenuto con questo progetto? Allora, questo progetto si chiama News ed è un portale web evidentemente realizzato con WordPress, e basa il suo modello di business su... In cam da pubblicità, in cam da circuiti di affiliate, quindi per un portale del genere è assolutamente strategica la parte delle performance. Questo portale con l'implementazione del nostro stack tecnologico ha già determinato sul caro amaro signore qui, ok, Vedo, vedo che, che molti lo amano. <ride> Infatti io mi guardo bene dal... Ok? Però vedete che già performance G, G, G qualcosa grade, G qualcosa grade già ci dà un A. I web vitals che sono altrettanto importanti sono migliorati. Tempo di risposta ottimale. Questa è una prima analisi, ok? Da un'analisi empirica molto, molto uh, veloce, molto semplice. Traffico. Con l'implementazione del nostro stack tecnologico di cache siamo riusciti a garantire al progetto stabilità, siamo riusciti a garantirne una, una presenza sul, sul mercato. Questo progetto realizza dai 200.000 ai 400.000 utenti al mese. Le sorgenti di traffico sono principalmente due, ma anche da, uh, da Organic Search. In una settimana tranquilla questo uh, progetto riesce a gestire anche fino a 100.000 visite giornaliere. E anche in termini SEO, non ci dimentichiamo la nostra croce edilizia, anche la SEO. Siamo riusciti a determinare sostanzialmente una stabilità. Ci sono stati, lo sapete molto meglio di me, ci sono stati diversi update che hanno, che hanno fatto una, una, una, una semistragge dal punto di vista del traffico. Noi siamo riusciti a mantenerlo in vita con una stabilità sulle keyword principali, fondamentali per il business di questo progetto. Perché l'implementazione di un sistema di caching, per quanto magari possa essere eh, percepito come complesso, tecnico, noioso, non mi interessa, non, è difficile, non faccio, ne faccio a meno, in realtà sono... Proprio queste metodologie, questi tipi di approcci che consentono a un progetto di crescere, di rimanere uh, saldo sul, sul mercato in qualche modo e di poter uh, magari scalare, senza necessariamente dover investire in ferro, cioè in hardware, senza dover necessariamente investire in serveroni super mega che poi alla fine vai a vedere... Che e usano il 10% del processore e il 20% della memoria con un sistema di caching di questo tipo noi riusciamo a massimizzare l'utilizzo delle risorse minimo contenendo la spesa dunque io sono arrivato al termine insomma, della, mia, della mia esposizione e rispetto al mio aneddoto iniziale io una vi lascio con una domanda. Ma il vostro sito web è regolare? Tutto a posto? O forse magari ha bisogno di un po' di yogurt? Eh? Io vi ringrazio e al momento non ho nulla da aggiungere. Sotto con le domande. Domande, alzate la mano così vi raggiungo col microfono. Okay chiedevano se si può andare un pochettino più nel dettaglio su come si configurano Varnish e Memcache. Anche due parole in più, perlomeno su cosa prendere in considerazione magari a chi rivolgersi o se è qualcosa che si trova nel pannello del proprio server. Qualche altra domanda, così le raccogliamo una volta sola, poi cedo il microfono. In questo caso la domanda dovrebbe essere semplice. Come viene gestita la cache con gli utenti loggati e se hanno fatto ricorso alla Fragment Cache? Ne prendiamo ancora un'altra? Facciamone due. Poi eventualmente rifacciamo il gioco, così hai tempo di rispondere. Ok, mi sentite? Ok. Come ti chiami? Vincenzo, bene, allora, l'installazione di Varnish Cache e di Memcached di per sé è relativamente semplice, Ok, è un servizio di sistema che si installa su un, pressoché qualsiasi sistema Linux, <ride> sono gratuiti, diciamo, la cosa complicata, gli, gli elementi um, più complessi um, sono quelli relativi al setup, quindi la configurazione eh, monitoraggio capire se eh, quindi un sistema di caching si comporta esattamente come noi vogliamo che si comporti o meglio che restituisca i contenuti aggiornati che ad esempio eh, non faccia trovare loggato all'improvviso un utente che non c'entra niente okay? che non ha gli accessi al back end quindi bisogna Confi sostanzialmente è un file di configurazione che ha all'interno Varnish che sono delle VCL, le chiama così che contengono tutta una serie di direttive che definiscono il comportamento di HTTP dell'acceleratore dell HTTP okay? quindi, ripeto, di per sé l'installazione è relativamente semplice il difficile viene sulla parte di setup sulla parte di fine tuning di Varnish Memcached invece è, è più semplice anche lui dei parametri di configurazione così può ottimizzare, ma è molto molto più semplice rispetto a una configurazione di Varnish. Poi magari... Prego. Un attimo, ci stavo arrivando. Ci stavo arrivando. No, ci stavo... posso? Ci stavo arrivando? cercavo diciamo, la strada più soft, poi se dico devi essere un sistemista eh, è chiaro che bisogna avere competenze sistemistiche per configurare Varnish non stiamo parlando di una cosa che può fare la mattina chiunque, ci vogliono anni di studio, bisogna essere sistemisti bisogna lavorare, bisogna buttarci il sangue su questa roba, ok? lo dico senza mezzi termini poi, eh, detto questo ci sono soluzioni gestite che magari ti possono dare Varnish già in qualche modo uh, preconfigurato, ok? Ma se lo vuoi fare da solo devi studiare sostanzialmente i sistemi Linux, devi sapere che cos'è un kernel, devi sapere quali, su che cosa è un modulo di un kernel, devi sapere che cos'è un web server, come funziona, devi sapere quali, come, co, come si configura un virtual host e che cos'è un virtual host su un web server. Devi sapere come funziona un'allocazione di memoria, devi sapere come funziona un buffer di memoria, devi sapere che cos'è un buffer overflow, devi sapere tante cose a livello sistemistico, ok? Perché ne va anche della parte di sicurezza, quando si implementano quei sistemi di caching. Quindi è un ambito specifico, ma è molto complesso da, da governare. Non è installare un plugin e ho fatto. Lì bisogna avere competenze sistemistiche per poterla padronare questa tecnologia padroneggiare pardon, questa tecnologia, dopodiché bisogna anche avere capacità e doti analitiche perché se il sistema di caching non si comporta come vogliamo, dobbiamo poi andare a fare un'analisi, analizzare i log, verificare quali sono gli errori, magari puoi anche non avere degli errori. Varnish cache dice ok, 200, cache hit, io ti sto restituendo il dato dalla cache, okay? ma è quello che veramente voglio? Quindi vai a capire poi dopo perché Varnish Cash si sta comportando in un modo che magari è concettualmente sbagliato rispetto a quelle che sono le tue necessità, ma è un lavoro sostanzialmente per sistemisti. Credo, spero di aver risposto alla domanda, poi se ti va ne possiamo parlare tranquillamente con molto piacere. Uh, C'era anche un'altra domanda relativa alle... come ti chiami? Luca, ciao. Uh, alle... Um, agli accessi degli utenti, come evitare... Ok, Ok. Uh, come dicevo prima, Varnish ha dei file di configurazione, all'interno di questi file di configurazione vai a determinare quello che è il suo comportamento, quindi si possono escludere a priori sull'acceleratore HTTP tutta una serie di percorsi, quindi wp admin, wp login, puoi escludere tutto in modo tale da essere completamente bypassato dall'acceleratore http, ok? Ma oltre a questo, che sicuramente è un, è un livello superiore rispetto poi all'applicazione che si trova sotto, puoi andare a configurare delle eccezioni specifiche anche sul plugin ed è questo il motivo per il quale abbiamo, abbiamo dovuto integrare varnish cache, memcached con butreto dal cache, altrimenti varnish cache è risulterebbe semplicemente un contenitore di oggetti, ma non sa dietro di lui che cosa c'è. Quindi eh, lo si gestisce tranquillamente, ci sono delle logiche da applicare, ma a livello concettuale tu, ripeto, puoi escludere i path noti di accesso, anche puoi escludere ad esempio determinati cookie. Puoi andare puoi agire anche a livello di sessione. Quindi da questo punto di vista eh, lo, lo si può fare Diciamo, ripeto, sempre tornando al discorso della competenza sistemistica, lo si può fare tranquillamente applicando delle regole specifiche. C'erano altre due domande, se non mi sbaglio. Ho visto due mani alzate. Uno là. Per questa domanda, premettiamo subito che non siamo sistemisti. Per cui la domanda è la differenza con Lightcache e se si può utilizzare lo stesso plugin o altri usare lightspeed o questo tipo di plugin e eh, in caso quanto eh, possono essere ben configurati gli hosting che offrono già memcache e varnish nel pacchetto senza eh, gestito. C'era ancora una seconda domanda? Io mi fermerei qua perché siamo al limite. Ciao. Nome? Simone? Allora, personalmente non, non ti so dare una risposta nel merito su quali sono le differenze tra un acceleratore HTTP come Varnish e un web server come Lightspeed, ok? Già il fatto che Lightspeed sia sostanzialmente un web server e non un reverse proxy HTTP, già questo ti dice che c'è una differenza tecnica, sia dal punto di vista della co del concetto, sia dal punto di vista poi tecnico e tecnologico. Uh, per quanto riguarda il discorso degli hosting, ti posso dire che uh, personalmente non ha molto senso utilizzare delle istanze condivise su progetti che richiedono un ambiente dedicato, quindi Varnish Cash, come dicevo prima, uh, deve essere gestito in maniera seria, necessita di un ambiente con... dedicato che abbia uh, uno, diciamo, un, uno user space dedicato e che abbia risorse dedicate. Non è pensabile utilizzare tecnologie di questo tipo su ambienti condivisi, non è assolutamente pensabile una cosa del genere. Però spero di averti aiutato in qualche modo uh, e che abbia risposto alla domanda ecco. poi quando vuoi sono a disposizione io vi ringrazio e buon procedimento